Entrando qui la prima volta ho sentito la casa presentarsi. Sono piena di mobili, oggetti, fotografie, ricordi, odori. Chi mi abitava non c'è più da un paio di anni ed io ho conservato tutto come allora aspettando che qualcuno mi riscoprisse. Sopra di me sono venuti dei distinti professionisti che arrivano in silenzio al mattino e vanno via la sera. Ogni tanto viene a trovarmi Nina con i cani e mi bagna le piante. Accanto a me vivono dei nipoti del vecchio zio e tutto scorre. Ogni parte di me ogni stanza contiene storie passate, ma non dimenticate. Ho accolto ospiti da tutto il mondo e famiglie numerose. Sono stata silenziosa, sobria, danzante e festaiola. Lo zio amava aprire le porte, riempire le stanze di voci, di suoni, di parole. Quello che vi racconto mi è stato riportato ma se vi fermate ad ascoltare sentirete che questa casa è stata, ed è tutto questo ancora oggi, e ora lo potrà essere di nuovo, viva e aperta. Potrà essere un luogo con un tempo, un tempo per accogliere, per fermarsi, per sognare. Uno spazio dove far nascere nuove idee e dove poter crescere. La Scuola Koerag ha una storia fatta di tante piccole storie, da tante persone che l'hanno abitata e vissuta, attraversandola con i loro pensieri, desideri, gruppi, giochi, arricchendola con la condivisione delle loro memorie e con la nascita dei loro futuri. L'apertura di questa nuova sede può essere per Coirag e per tutti noi un'esperienza nuova, una possibilità di costruire altra memoria che consenta l'oblio, che permetta a tutti noi di aprire nuove aperture, di sognare nuovi sogni, di vivere nuove vite.